A Geofluid l'approfondimento tecnico con le associazioni di categoria, con le realtà, con gli ordini professionali, ma anche l'incontro con le aziende, in questo momento ci è venuta a trovare Irina Kolomoiz-Sutan di Steamex, che è un'azienda ucraina ma con una base operativa anche in Italia, Monza Brianza. Allora, Irina, parliamo un po' della vostra azienda e soprattutto come si inserisce in un contesto internazionale importante come una fiera come Joe Fluid. L'azienda Steam produce materiali in PVC per costruzioni edili, palancole, lastre in PVC espanso e serramenti. La, storia, la nostra storia d'amore con l'Italia è incominciata 25 anni fa quando facevamo importazione dall'Italia in Ucraina di materiali edili. E comunque abbiamo fatto un grosso contributo per lo sviluppo di collaborazione Italia-Ucraina. Ora siamo membri anche di associazione italiana Made in Ukraine for Italy che eh, fa, eh, avvic eh, aiuta a avvicinare eh, avvicinamento industriale, produttivo, tecnologico e culturale fra Italia e Ucraina. E, in Fiera Geofluid eh, siamo presenta abbiamo presentato un prodotto eh, importante per la protezione di ambiente che sono palancole in PVC eh, che eh, è un'altra nostra missione la protezione ambientale, perché noi produciamo, utilizziamo materiali eh, ecologici e riciclabili e che aiutano l'uomo a vivere in armonia con l'ambiente. Tra l'altro perfetti nel momento in cui ci stiamo incamminando, no? si parla sempre di svolta green rispetto dell'ambiente, quindi questa è un'ulteriore un garanzia di qualità che vi caratterizza. Esatto, esatto. Inoltre è un prodotto innov innovativo, eh, abbiamo, siamo felicissimi di... Eh, che siamo venuti in questa fiera e inoltre eh, di eh, grossi mh... Contatti in merito a questo prodotto abbiamo stabilito i contatti di collaborazione viceversa con importanti aziende italiane come Gennaretti, Ricuamonti e attraverso il titolare dell'azienda, Leonid Dubensky, abbiamo incominciato il dialogo con queste aziende. Quindi un riscontro positivo subito qui a Geofloid. Bene, allora grazie a Irina kolomoiz sutan di Stimex, questa azienda internazionale ucraina, con base nel cuore pulsante in Ucraina, ma presente anche in Italia a Monza-Brianza. Grazie Irina e buon lavoro. Grazie. Un